Direbbe che tu debba arrampicarti fra queste scogliere per raggiungere l'U-Boat. Ehi, tieni gli occhi aperti, la strada è lunga. Nate, da qui dovresti essere in grado di saltare direttamente su LuPont. Nate, quando è stata l'ultima volta che hai fatto lanti Divertente. Ok, sono dentro Cosa vedi? Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi C'è sangue dappertutto È un bel macello Cosa? Questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Come Sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Eh, sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi, a dire il vero. Hm, brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. È uomo di cuore, sei Sally. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo. OK2642. OK. OK. OK2642. Eccoti qua. Tutto bene? <ride> Sully, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O oh, cosa? Sali? Sei lì? Sullivan! No, no! Ah. Questo potrebbe essere un bel problema. Ci siamo! Salve. Ehi, ehi! Sono amici tuoi, sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, stronzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato, vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorroico. Ah! Vacci piano, Navarro. <ride> allora... Temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregando ne ci hanno sentiti. Dagli la mappa. Piano. Che c'entra una mappa della Kriegsmarine con il dorale. Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso? Ma nel caso servisse un promemoria... Ehi, hey, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, ehi, ehi, aspetta, Roman! Lui non c'è... Ah. Sully! Sully! Ficca di puttana! puttana. Eh là! Eh! Eh! Eh! Sto per avervi oh. lasciata al molo. Cosa diavolo ci fai qui? Sono abbastanza in gamba da seguire una coppia di ladri di tombe. Shh. È andato da questa parte! Comunico via radio! Beh, ora hai a che fare con un ladro solo. Sally è morto. Cosa? Sì. E i prossimi potremo essere noi. Cielo, mi dispiace. Dimmi, ce l'hai una pistola? Ma certo. Grazie. Andiamo. Pare che tu ti faccia sempre sparare. Ehi, stanno sparando anche a te. Oh. E' là! Oh, oh. È qui! Oh, oh. Sto diventando bravo. Stai qui. Che diavolo di posto è questo? Storia lunga. Te la racconterò poi. Non ci si annoia mai, eh? Tieni giù la testa, questa gente non scherza. Yeah. Forza! Da questa parte! Forza, stai con me. Non fateli passare! Oh no. non è... Sì, di qua Sei sempre così popolare? Beh, evidentemente attraggo la feccia dell'umanità ah. Senza offesa Non preoccuparti Hai buona memoria? Sì, perché? UK 2642, sentito? Sì, cos'è? Coordinate della Kriegsmarine Forse so dove gli spagnoli portarono il dorado Il dorado. Il problema è che lo sanno anche i bastardi che hanno ucciso Sally Maledizione! Se gli spagnoli hanno trovato il tesoro Devono averlo trasportato su quell'isola Vedrei chi ha seguiti Beh, allora che aspettiamo? Io avrò la mia storia e tu quello che stai cercando, qualunque Dai. cosa sia Sì ha. Forza E guarda che non sarà certo una vacanza, eh? Io so badare a me stessa e poi tu sei indebito con me. Già, credo di sì. Siamo alla ricerca del tesoro perduto di Eldorado e ci ritroviamo qui, su questa isoletta in mezzo all'oceano Pacifico. Guardiamo più da vicino. E speriamo di essere i primi arrivati le rovine di una colonia perduta e troveremo una fortuna in oro spagnolo? O l'isola ha custodito per noi i segreti più misteriosi? Serve a non fargli cambiare canale. Ah! Che cosa diavolo era? Che ne so, la contraerrazione? Questa non è una bella cosa, ma... La telecamera, buttiamoci giù! Buttarci giù! Ma questo coso è paracaduti! Forse è il momento di appurarlo. Uh, uh, uh, uh, uh, spero che funzionino ancora! Lo scopriremo tra poco. Ti sei mai lanciato prima? Ma certo, devi solo saltare! Conti fino a 5 e tira la corda! Vai ora! Sono un po' impegnato al momento, vai! I don't know.